a tutti è luna e un quarto forse voi state non so bene che cosa starete facendo ma magari state già uscendo da scuola cavolo fate aspettiamo potta che si va a pranzo all together ciao sei a scuola ma allora no, non devi guardare le periscope quando sei a scuola scusa non potete guardare le ferie quando siete a scuola ragazzi Poi dopo è colpa mia se non state attenti Ciao, ciao a tutti Guardate, io sempre questa antenna, è possibile Ciao, sì, devo andare a pranzo, devo andare a pranzo ma stiamo aspettando potta Siete usciti a scuola? Allora dai, com'è andata a scuola? Che state facendo di bello? Ditemi, ditemi Sono a Milano, certo che sono a Milano, sono a Milano da tipo boh, 15 giorni di fila, ciao! Sì, praticamente non vado a casa da tantissimo, però ora sto cercando la casa, oggi pomeriggio vado a fare un giro in varie zone di Milano per vedere se trovo delle case. Con chi sono? Sono con tutti i membri dell'agenzia e poi viene anche, arriva anche Potta che è dentro al telefono. Sei pestato e tutti ti guardano male perché sei attorno la tua voce. <ride> Ciao, tu che stai passando accanto a questa ragazza. Ciao, <ride> cosa mangerai, boh? Non lo so, onestamente non lo so proprio. Grazie, ma in realtà sono stanchissima stamani, cioè, io sto veramente morendo di fame. Ho una fame che muoio in questo momento, ma va bene così. Adesso stiamo andando, tipo. E non lo so, cioè è un, è un ristorante italiano normalissimo, quindi ho pizza o comunque questo. Qui è arrivato Botta? No, non è arrivato a potta, niente. Ciao! Vabbè, lo, io, vi volevo soltanto salutare tantissimo e mm, augurarvi un buon pranzo. E basta. Ho fame tantissimo, sì. Va bene, comunque adesso tra pochissimo stiamo per, per andare a al ristorante quindi ci sentiamo poi dopo magari ragazzi buona giornata buon pranzo a tutti e vi mando un bacione enorme ci sentiamo presto ciao ciao ciao ciao ciao, ciao. di nuovo tanto periscope tutte le volte che lo devo chiudere non funziona non funziona proprio mio dio non funziona la chiusura del periscope vediamo se ce la facciamo eh ce la possiamo fare ragazzi no non funziona via allora rimaniamo così in anche panca pranzo? Botta! È ancora il telefono! Dai, botta! Botta non sta bene, non sta arrivando! Pottina! Ah, ma ecco Morelli! Ma anche Morelli viene a mangiare! Yes! Ciao, Maggiore! Ciao, Luke! <ride> Ma in realtà perché sono ancora in live è Perché non riesco a chiuderla non Perché non chiudo, mi no. si chiude No Ciao Ciao Mi sto eh, Si scarica, scarica. Già Stacca la Tutti che scrivono Dai potta <ride> Vai Ce l'ho fatta a chiuderla Ciao ragazzi